Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi c'è una bellissima giornata ed è una bellissima giornata perché è San Valentino e sto preparando una sorpresa, anzi due, per Bea. Oggi sul tardo pomeriggio la porterò in un locale davvero particolare e speciale dove praticamente si può fare aperitivo, si può bere un caffè È un bar, però a differenza di tutti gli altri bar ci sono i gatti in giro per il locale. So che è stranissimo ma ve lo giuro che è così, quindi ho deciso di portarla lì e dopodiché le darò un regalo. Vi dico solo che faremo un'adozione insieme, quindi sarà una sorpresa sia per voi che per lei e mi raccomando guardatevi tutto il video perché ne vale la pena. Ora la vado a prendere e poi andremo in questo locale, non ci sono mai stato neanche io visto solo. Delle foto su internet, penso che sia una cosa assurda. E sarà ancora più assurdo il regalo che le farò. Facciamo un'adozione. Allora, ho portato Bea in questo posto, in questo bar a fare aperitivo. Ci sono tipo i gatti. È un posto molto particolare. E Bea mi fa: Ma mi hai portato qui perché vuoi regalarmi un gatto? E quindi non vuoi regalare un gatto? No, potevi regalarmene uno. Adesso li prendiamo tutti, li rubiamo No, uno solo. Lo teniamo da ah, te. Sì, sì. Bea, io voglio il gatto, ma non te ne accanto. Ma certo, eh. Questo che è assurdo, ci sono i gatti che vanno ovunque, ci sono le cucce, c'è cioè Bea che le chiama. <ride> <are you>? Emozionata, <ride> emozionata bene Io sono un sacco di canterie Ti fanno i loro giretti <ride> Questo è l'aperitivo più strano che io abbia mai fatto Il bello di aperitivo Il, il più bello è il più strano Ci sono i gatti letteralmente in giro per, per il bar Cosa sì, si è infilato nel mobile Cosa? Si è appena infilato nel mobile Quel gatto si è appena infilato nel mobile Non esce più adesso, rimane lì Ci hanno portato il oh, <ride> tagliere ed è a forma di gatto <ride> Ok, siamo appena usciti da questo posto fantastico dove ci sono i gattini in giro per il bar e adesso si va a casa che devo darle il regalino. Ti è piaciuto amore? Ho un'altra sorpresa per te Un regalino Che Cos'è cos questo? Cos Tanto speciale, ok? Anziché farti un regalino classico Che si fa a San Valentino Che qualsiasi persona potrebbe farti Tipo cioccolatini rose, queste robe qua Che comunque sono un pensiero Che sono un pensiero Originale Chiamiamolo originale Alla barbuto Alla barbuto Perfetto Praticamente sì. Sono andato su Tridom Sai cos'è? No Ok Tridom è l'unico sito Dove tu puoi adottare Cosa? Degli aspetta? alberi Ah ok Puoi adottare degli alberi sì. a sì. distanza Nel senso che tu puoi acquistare un cioè l'hanno fatto proprio per San Valentino, io te lo sto regalando per San Valentino, dove praticamente si adottano degli alberi a distanza, cioè questo cosa vuol dire? Che io avrò un albero, tu avrai un altro albero, però è una coppia di alberi, quindi mm -hmm. la sceglieremo insieme. Che figata! Sì, una coppia di alberi. Sì. Dove praticamente, amore, ci mirano le foto. Ci saranno proprio dei contadini che si occuperanno di questi alberi per noi. Ma che bella cosa! Mm -hmm. Mm -hmm. Perché ho pensato a questo? Perché okay, tu sei. Sono barbuto. Perché ecco. sono barbuto. <ride> Però nell'ultimo periodo ci sono stati un sacco di incendi, no? Che hanno colpito le foreste. Io sono una persona molto sensibile su queste cose. E quindi ho pensato che facendo una roba del genere e condividendola anche su YouTube, possiamo dare una mano perché noi pianteremo due, due alberi, mm -hmm. ok? Quindi uno finanziamo dei contadini e quindi daremo una mano perché avranno no, il lavoro. E seconda cosa, due alberi. Due alberi, ok. Bellissimo. Ma lo so Sei fiero di questo Sì, terzo. sono molto fiero, ti piace? Sì, un secondo. Grazie Ora tocca scegliere l'albero Ah, perché si può scegliere? Sì, sì Noi sceglieremo l'albero, sceglieremo tutto Vi lascio anche un codice Così se volete fare anche voi questo pensiero A vostra mamma, a vostra sorella, la vostra migliore amica al vostro migliore amico O al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata C'è un codice sconto del 15% E potete anche voi adottare una coppia di alberi quale albero vuoi regalare? Abbiamo il limone o la papaya? Opterei. Per... Ma aspetta, ma io scelgo per te tu scegli. No, no, no, è una coppia. Cioè, ognuno si sceglie il suo. Vedi quale albero vuoi regalare? Nel sì. senso che io scelgo quale, quale regalarti, però uno è mio e uno è tuo. Dai, papaya. Papaya. Scegli come consegnare il tuo regalo. Invia su WhatsApp che o c'è anche fare, un biglietto. Sì. Scegli un biglietto di auguri, stampo e consegna la mano. Dai un nome a questo albero. Pepito. Sì, <ride> lo so per dire io. Scrivi okay. un messaggio <ride> sull'albero. <ride> Sì, schiama un messaggio. Quindi 1402. Quindi abbiamo due alberi in Kenya. Non c'è... Eh, qua c'è la mappetta, vedi? Non ci resta che andare in Kenya a trovarli. Andiamo. Quando crescono, magari. Ancora nel vivaio. Quindi ora ti dice che ancora è ancora nel vivaio e il proprio, nostro... Sono ancora... Quindi ora abbiamo piantato i nostri alberi, sono qua in Kenya, sono ancora nel vivaio. Dobbiamo aspettare che crescano. Ma che bello! Vi terremo aggiornati. Sono, nostri, sono la nostra coppia di nost alberi. E se vedrete mai un video in Kenya, perché siamo andati a trovare gli alberi. <ride> Perché cioè è un'idea un fica È una cosa bellissima Cioè che a nessuno viene in mente no? Oggi abbiamo fatto un sacco di cose particolari Siamo andati in un bar di gatti E io ho regalato una coppia di alberi Vero, <ride> un po' strano Quindi prendete spunto magari se non avete idee per quest'anno Anche se avete idee <ride> Prendete spunto, fatelo Fa bene a voi perché vi farà star meglio Cioè comunque io mi sento soddisfatto Mi sento sì. davvero una persona buona Poi fa bene al pianeta Mi raccomando vi lascio il codice sconto Vi lascio il link per il sito Ciao